Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un money glitch, o meglio il money glitch che ho portato qualche giorno fa eh, da fare in due ragazzi Allora, il glitch è ancora funzionante, funziona benissimo e Passiamo alla spiegazione ragazzi, allora per fare questo glitch abbiamo bisogno di un'auto al di fuori della nostra base operativa che sia una LGRH8 no custom LGRH8 a costo zero dopodiché saliremo sulla Venger. il nostro amico salirà insieme a noi sulla Venger. e quando sarà salito sulla Venger, noi premeremo freccia a destra andremo nell'officina per modificare la Venger, premeremo cerchio per tornare indietro e ci posizioneremo su esci dalla base operativa. qui che cosa dobbiamo fare dobbiamo tenere premuto il tasto start ok il tasto option e mentre lo rilasciamo quasi contemporaneamente dobbiamo premere x dovremo ottenere una schermata di bug ragazzi questa schermata qui quando noi otterremo questa schermata il nostro amico avrà lo schermo nero e potremo fare il glitch a questo punto noi dovremmo sospendere l'applicazione la potremo sospendere sia con il lettore multimediale sia con eh, youtube quindi a questo punto vedete comunque con eh, il lettore multimediale e eh, con youtube io non ce l'avevo scaricato quindi nulla vado a sospendere con eh, youtube faccio apri youtube mi dice che non posso aprirlo perché ho il capture non mi permette di catturare youtube però eh, comunque andrà in sospensione una volta che è in sospensione eh, accetteremo il messaggio mentre il nostro amico rimarrà nel, nella base operativa insomma schermata nera e dovrà farci un, uh, un invito giochiamo insieme tramite parti ragazzi l'unica cosa che potrà fare quindi dovrete stare anche in parti questo lo sto rispolverando velocemente di glitch perché comunque ancora funziona, magari a chi non funziona i glitch da soli che ho portato, questo funziona benissimo. A questo punto andremo ad accettare l'invito, entreremo nella sessione. A questo punto, ragazzi, quando siete respawnati in sessione, noterete che il vostro amico è fermo nella Vengar con schermata nera. Dovrete andare Start Online, Attività, Missioni, create da Roxar, ovviamente. Un lavoro da Titano, entrate nella missione. Una volta che siete dentro la missione, il vostro amico andrà nella schermata di parti e farà partecipa a sessione, o meglio alla vostra sessione. Voi dovrete fermarvi nella schermata nera uscire mentre il vostro amico andrà ad accettare il primo messaggio voi uscirete e accetterà il secondo messaggio in questo modo potrà sbaggarsi e potrà guidare nel, nella vostra base operativa ragazzi è semplicissimo veramente veramente semplice per chi non riesce eh, non riescono i glitch che sono stati diciamo pubblicati fino adesso eh, magari questo qui eh, vi può risultare più semplice se avete un amico che vi dà una mano è veramente semplice a questo punto salite nell'auto il vostro amico si mette sul posteriore destro dell'auto e mentre sta premendo triangolo per entrare voi dovete uscire come ho appena fatto io posizionerà l'auto qui a questo punto e il gioco è fatto ragazzi dovete curarvi se vi teletrasportate dentro l'auto e se vi teletrasportate dentro l'auto siete a posto ricordate di avere la LG RH8 al di fuori della base operativa quando avete tutto, l'unica cosa che dovete fare è mettervi vicino al pallino di uscita e schiacciare X e triangolo insieme, ragazzi, contemporaneamente. Uscirete dalla base operativa con l'auto e, e, e avrete la vostra duplicazione. La andate a mettere nel centro operativo mobile. Una volta fatto questo, potrete andarla a mettere o in un garage o la rimettete dentro la vostra base operativa, tanto il glitch eh, l'auto insomma è stata salvata, il glitch è fatto e siete a posto ragazzi così potete duplicare eh, parecchie auto con l'aiuto dell'amico il vostro amico resterà buggato dentro la base operativa quindi il bug dovrete farlo solo una volta quindi non ci sarà necessità di farlo ogni volta che duplicate eh, che altro dire ragazzi il glitch è questo i glitch sono questi quindi fateli perché domani usciranno altre auto nuove poi non piangete che non potete comprarle detto questo un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti